Abbiamo detto che la Multifactory viene gestita da un ente, di solito un'associazione, della quale fanno parte le aziende stesse che hanno la propria sede dentro la Multifactory. Questa struttura eh, funziona perché permette a tutte le aziende di decidere eh, concretamente che cosa succederà nel proprio ambiente di lavoro. Ma per funzionare necessita che tutte le decisioni vengano prese dalle aziende stesse. Quindi è estremamente importante che in un multifattore ogni decisione sia eh, demandata all'assemblea, all'assemblea dei soci o al plenum o quello che sarà, però devono essere tutte decisioni assembleari. Eh, chiaramente le eh, multifattori che sono gestite da un'associazione poi hanno un, ehm, un consiglio direttivo, perché il consiglio direttivo è richiesto per legge, per l'associazione, quindi non, non, non si può non avere, ma il consiglio direttivo non è un ente decisionale non hanno funzione di eh, definire autonomamente che cosa succederà nella, nella multifattoria. Certo, può avere il compito di definire delle linee strategiche da proporre all'associazione, alla, all ma tutte le decisioni importanti relative alle eh, scelte che vanno prese nella multifattoria sono appannaggio dell'assemblea, e quindi l'assemblea che decide tutto. Anche perché nell'associazione ricordiamoci che è l'assemblea dei soci l'organo um, più importante, non il consiglio direttivo? È l'assemblea dei soci il vero capo di un'associazione? Il consiglio direttivo deve semplicemente mettere in pratica, compatibilmente con i vincoli di bilancio, quello che l'assemblea dei soci decide. Però è estremamente importante che le decisioni siano prese dai soci. Quindi l'assemblea si riunisce spesso e decide tutto in maniera mh, il più possibile eh, partecipata, eh, informata chiaramente, ma è importante che siano tutte decisioni assembleari.